che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Un'altra eccellenza dell'anno, innovazione, e consulenza, soluzioni informatiche. The winner is... Microsoft and Services. Eccoli. Per essere un'eccellenza italiana, leader nella consulenza delle soluzioni informatiche, in particolare per essere una realtà imprenditoriale di successo che ha saputo puntare sull'innovazione, basando la competitività sul più alto livello qualitativo, sulla fidabilità e sulla tecnologia, caratteristiche distintive dei propri servizi. Microsoftware and Services, eccellenza dell'anno, innovazione e consulenza, soluzioni informatiche. Complimenti. Complimenti grazie a voi. Siamo in compagnia di Gianluca Todini, vicepresidente di Micra Software e Project Manager di, del gruppo. Benvenuto. Grazie. Quali sono i fattori chiave del successo di Micra che l'hanno portata ad essere leader nel settore di riferimento? Eh, Senz'altro uno dei fattori determinanti e decisivi del successo di Micra è quella una capacità di saper ascoltare le esigenze dei partner che si rivolgono a noi in primis per capire le, le loro reali necessità e poi per pro pro eh, proporre delle soluzioni tailor made in uno spirito di continua collaborazione. Accanto a questo, a questa capacità, ci sono anche le competenze tecniche che sono sempre aggiornate e rinforzate partecipando a eh, continui seminari, e continui corsi di formazione. Non da ultimo poi il fatto che Micra è confluita nel gruppo SIDEMA e questo ci dà, felicemente confluita nel gruppo SIDEMA, e questo ci dà eh, forza e ci dà anche lo standing per continuare a proporre le nostre soluzioni a una platea sempre più vasta. Ecco, quali sono i prodotti di Micra che l'hanno portata a questo successo? I tool di Micra che hanno accompagnato questa crescita eh, sicuramente sono quelli relativi al mondo eh, legal operation, al mondo compliance, al mondo advisory e credit monitoring, dove eh, questi tool, ancorché possono essere rilasciati in maniera eh, modulare, se attivati nel loro insieme costituiscono un ecosistema digitale completo al servizio del General Council, del DPO e del Credit Risk Manager perché possa davvero supportare in maniera completa l'intero business dell'azienda. Ecco, le chiedo su cosa avete intenzione di investire e anche diciamo, il percorso che avete intenzione di intraprendere per mantenervi leader in questo mercato. Gli altri valori del gruppo SIDEMA sicuramente sono quelli di una curiosità, quella di voler sempre apprendere stare aggiornati eh, nelle tecnologie. E questo lo facciamo anche tramite la partecipazione, la collaborazione con le università, con eh, summit internazionali che ci rendono capaci di programmare gli investimenti per la nostra area ricerca e sviluppo che è un'area, è la nostra fiora all'occhiello, dove eh, i nostri colleghi, noi stessi, cerchiamo di eh, capire quelle che sono le nuove tecnologie, come possano essere attu attuate e eh, utili a efficientare ancora di più il lavoro dei nostri eh, utenti.